su un gallo e una papera cosa dice un gallo e una papera? dove vai domani? qua io mi chiamo salvi ciao ciao ciao a tutti